Carissimi, eh, domenica in questa domenica tredicesima del tempo ordinario il Vangelo di Marco che stiamo proclamando in queste domeniche ci presenta, ci presenta due persone, un papà e una mamma, due persone disperate che vogliono incontrare Gesù. Sì, perché... Gesù lo si può incontrare in diversi modi. Sono tante le circostanze che ci permettono di incontrarlo, di riconoscerlo. Sarà perché degli amici hanno fatto un'esperienza spirituale nel nome di Gesù? Sarà perché la curiosità ci porta a capire chi è, dov'è, dove lo posso incontrare? Ma molto spesso capita di volerlo incontrare nel momento del bisogno. O meglio, quando proprio eh, ci si è messi in una condizione di dolore, non, non, non, riesce, non si riesce a venirne fuori. Quando si è provato tutto, si è sperimentato tutto, si è capito che non c'è più nulla da fare. Qui c'è un, una donna, una mamma, che eh, vuole guarire, vuole incontrare Gesù, anche solo toccarlo, anche toccare il lembo del suo mantello. E C'è un papà, Jairo, che ha una figlioletta che, che sta morendo, è disperato, è quasi quasi lì per morire. Quindi questo è un suo ultimo tentativo, questo è un disperato tentativo di andare da Gesù, supplicarlo, pregarlo. Tra l'altro sono persone, probabilmente persone, non tanto vicine al gruppo dei discepoli, al gruppo di Gesù, hanno sentito parlare di Lui. Può capitare in effetti che si metta da parte l'orgoglio e si voglia poi, mettendolo sotto i piedi, si voglia, ci si voglia umiliare davanti al Signore. C'è un passo di, di, del profeta Ezechiele che dice che così, almeno più o meno, quando sarete frustrati, quando. Sarete nella polvere è allora che io verrò a voi, mi renderò presente. È sempre così, quando mettiamo da parte il nostro orgoglio, la nostra sicurezza, è allora che il Signore si fa, si fa vedere, si fa incontrare. Ma a Gesù non importa tanto il miracolo, il miracolo della, eh, della vita ridonata ad una fanciulla che è praticamente morta, è morta e la guarigione per questa donna che ha toccato il lembo del suo mantello interessa la relazione per questo vuole vedere chi mi ha toccato il lembo in mezzo a quella folla vuole vederla vuole incontrarla e cammina con quell'uomo con Jairo cammina con lui verso la casa si dirige con lui dalla bambina cammina con noi il Signore cammina con noi questo è molto bello considerare come il Signore ci sia accanto cammini accanto a noi e ci dica alzati nella situazione in cui ti trovi, in quella polvere, talì, tacum, alzati, è, una, è, un, è un segno di speranza la sua presenza, ma è la garanzia della, della vincita, nel suo nome noi possiamo vincere, possiamo superare ogni difficoltà e ogni dolore, come dice Antonino Bello, ecco, dovremmo un po' rimanere attaccati a quel lembo del mantello, in una... In una in, un discorso fatto ad una comunità religiosa aveva scritto così, vi auguro che sappiate trattenere il Signore per il lembo del mantello, perché si, fa, si fermi nel vostro singolo giardino. Un augurio per tutti voi, che possiamo rimanere attaccati a Gesù, vicini a Lui, per non fallire mai. Buona domenica.